ma noi ci siamo ma voi dove siete finiti dove siete finiti, non mi avete più scritto non mi avete più cercato ma dove siete finiti tutti, non c'era più nessuno su facebook non c'era nessuno, nessuno su, su instagram. instagram telegram, non c'era più nessuno niente, Grazie, niente eh. Com'è? così si fa, non si fa così ragazzi no a parte gli scherzi sono stata io che è un po' oh, oh staccato la spina sì, ho staccato un po' la spina perché comunque avevo bisogno di capire se eh, era questo quello che veramente volevo fare e, so che mi avete scritto in tanti so che eh, vi stavate tutti chiedendo che fine avessero fatto Alessandro e Teresa e, e questo è, è veramente bello e vi ringrazio tutti. Grazie, grazie, vero? Di e, cuore. Ehm, Però... L'altra cosa è che eh, comunque ho capito eh, quello che veramente voglio e so che questo potrebbe eh, dispiacere a molti, vi chiedo già scusa anticipatamente. Mi è piaciuto anche comunque fare questo video per, per rispetto nei vostri confronti. Esatto per farvelo sapere per, per comunicarvelo ufficialmente senza venire a saperlo da da detto non detto che poi le cose sono sempre un po' distorte eh sì. era giusto che ci mettessimo la faccia anche in questo per potervi dire che comunque uh, il canale rimarrà aperto ah! <ride> rimarrà aperto uh! se... <ride> Aperto, rimarrà, <ride> ma io come faccio? Ma voi mi dovete spiegare una cosa, ok, cioè io come posso fare senza di voi? Non ce la faccio, non ce la fare. no, non ce la faccio piuttosto lascia me ma senza ce di ce voi la... non ci può no, stare. non ce la posso fare. Mi dispiace, voi siete importanti. Eh, appunto dai messaggi che eh, ho ricevuto ho capito che voi non potete stare senza di me e io non posso stare senza di voi. Quindi. State tranquilli, non vi preoccupate, torneremo. Torneremo, torneremo di fronte di prima, torneremo con nuove idee e torneremo a spaventarci e a divertirci insieme. Questo è quello che voglio. Abbiamo parlato tanto, discusso tanto, io e Teresa abbiamo riflettuto e sono venuti fuori tanti nuovi. 20, no? Che <ride> sì. Perché Teresa comunque sempre ci sono Io Teresa sono. paranormale Io sì Para. Paranormale pare. pare normale, Paranormal. ma non lo è Quindi Dichiaro ufficialmente Tornata Teresa <ride> Teresa is back Is <ride> back Teresa is back, back. La ritroverete <ride> sui social, la ritroverete dappertutto se girerete di notte nelle case abbandonate, probabilmente la troverete. Qualcuno mi ha chiesto perché sono spariti dei video, perché... perché ha perché... schiacciato Ganci, <ride> Ale, ma cosa stai a questo tasto? <ride> io io sono così, nel senso che qualche volta sono impulsiva. Impulsi, sì, agisco proprio di pancia, così senza capire magari in quel momento se sia la cosa giusta se sia la cosa sbagliata gli ho tolto il computer da sotto le mani che stava cancellando tutti è servito è servito sì ecco se non avessi fatto quel gesto molto probabilmente non avrei avuto quel cosa veramente che cosa anche a voi se vi manca quel cercatelo Ai... <ride> cosa che era? avrei ah, in diretto no era no era era così no nel senso che eh, se non avessi fatto quel gesto non mi si accendeva quella campanina okay? di natale di natale che mm, Che che mi avrebbe portato a, a dirmi: Ma Teresa, che stai facendo? No? E quindi nulla accade per caso, ecco quindi va bene così. Anche questo video è nato proprio <ride> così. così. Siamo in cucina, dobbiamo ancora lavare i piatti e c'è un Pandoro che dovevamo aprire e ancora non l'abbiamo aperto. <ride> Ho detto. Ah, Siamo così, così spettinati dopo una giornata pesante oggi. Oh, mamma mia, ragazzi, non ci apprezz <ride> Apprezzate la genuinità di questo video. Eh, sì. Il succo, il contenuto è quello che conta, quindi i format che erano previsti nella, nella sezione community andranno avanti. L'unica cortesia che vi chiedo è che un discorso di pancia <ride> che chi precedentemente aveva mandato il messaggio e eravate tanti, mannaggia, erav erano tanti Teresa, erano tanti <fum> svampati fatemi la cortesia fate gentilmente piacere, scusatemi prometto che farò in modo che non farà più lampi di genio cavolate <ride> Tutti i messaggi whatsapp che avete mandato Con le vostre storie horror Con le vostre storie delle figuracce Che vi avevamo richiesto noi E che lei era tutta contenta di ricevere Andate Così Quindi per favore Rimattateci Subito Quindi niente e dai, Quindi ci rivedremo presto Ok E Vi e... auguriamo un buon natale e se per caso dovessimo fare una diretta in questo periodo di feste vi prometto che quel pandoro lì lo mangiamo insieme al caffè Non puoi a questo <ride> Ci mangeremo insieme il caffè Ci mangeremo il caffè? Scusa, tu detto mangeremo insieme il pandoro e il caffè? Ok, va bene Vabbè. Ce lo mangeremo accompagnato da un buon caffè Va bene? Grazie a tutti ancora per essere stati vicini a Teresa per essere stati vicini a me. Tanti tanti tanti auguri di Buon Natale. E passatelo sereno, che è un po' paranoio, si Sì, ci vuole. ci vuole. Ciao, ciao ragazzi.